importante per il nostro corso. Allora, partiamo subito con un alacà che i cristiani non vogliono assolutamente prendere in considerazione, nella maniera più assoluta, accampando tutte le, le, le, le scusanti bibliche, teologiche, morali no? di questo mondo. Sentite cosa dice Gesù. Gesù parlò a Ochlos, Ochlos in questo caso. Ochlois, è il popolo la folla ma è una categoria che noi potremmo definire attenzione quelli meno impegnati nella religione nel corso di soteriologia li abbiamo già incontrati e li incontreremo più volte sono gli amme ares letteralmente eh, popolo eh, della terra noi potremmo dire le persone che sono poco coinvolte Nell'aspetto alachico ebraico più, più cogente faccio un esempio: se si andava a fare un pellegrinaggio obbligatorio a Gerusalemme e c'era da portare dei eh, per esempio la Terumà ai sacerdoti, che era, era la cosa che loro dovevano mangiare, eh, per esempio il pane no, che dovevano mangiare nel periodo delle, delle, delle feste, loro non lo potevano cucinare ovviamente dentro il Tempio e allora lo portavano. I pellegrini eh, è un esempio che sto facendo bene se questi pellegrini fossero stati dei haverin, dei faesim eh, fossero stati mh, oppure anche saduceva vabbè non c'era problema era tutto garantito i sacerdoti si fidavano se lo portavano di ameare se non si fidavano perché perché i primi a non vedere certe situazioni legate alla purità rituale non sto parlando della, della purezza morale sto parlando della purità rituale, si chiama purità quella rituale, purezza è quella morale, quella afferente diciamo all'aspetto di, spirituale dell'uomo e anche materiale, quei gesti, non si fidavano. Quindi Gesù adesso sta parlando a questa categoria di persone, quindi non sono le folle oceaniche, sta parlando a questa, a questa categoria di persone. Parlò a, a questi Ameares e parlò anche ai suoi discepoli. Quindi è discepoli di Gesù, non sta parlando agli apostoli, sta parlando a tutti quelli che lo riconoscevano come maestro. Potremmo rientrare anche noi in questa categoria, visto che siamo discepoli e quindi lui parla anche ai discepoli. Bisogna stare sempre attenti a chi parla a Gesù. Non esiste mai un versetto in cui Gesù parla che non sia prima preceduto da un altro versetto che sta dicendo a chi e in che situazione. Non c'è un discorso di Gesù a, a, a noi, non ci sono le epistole di Gesù, no? Le encicliche di Gesù. No, che devono girare a tutti. No, sta parlando a, a me Ares e i suoi discepoli. Dicendo. Potremmo anche finirla, finirla qua. eh. Sulla cattedra di Mosè, Mosè è la somma autorità. Perché Mosè è salito sul monte con i 70 presbiteri i cui successori li troviamo adesso citati, attraverso l'imposizione delle mani. Allora, sulla cattedra di Mosè sedettero gli scribi e i farisei. Mi fermo un attimo perché se già partiamo così, nella nostra testa sappiamo che scrivi, farisei, ipocriti, eccetera, gliene dici un caro di roba anche dopo soprattutto dopo. E quindi quello che già dice di scrivi i farisei per noi è già squalificante e quindi ci impedisce di leggere il testo per quello che il testo dice. Non è un'interpretazione. Si parte sempre da ciò che il testo dice. E allora dice, si sì, si è detto di scrivi i farisei, non li sta condannando, non sta dicendo in maniera arbitraria, perché nella nostra testa si si è detto di scrivi i farisei arbitrariamente, questo capite che non sarebbe mai stato tollerato dai tempi di Mosè fino ai tempi di Gesù, un, un, un millennio e mezzo, 1500 anni, lo so che molti di voi pensano 1200, in realtà l'età biblica sono più di 1500 anni, e se stiamo ai calcoli nel no? calendario biblico, non l'avrebbero permesso, tutta la vita ebraica era... Mh, Uh, già dai tempi di Esdra e di Nemia, armonizzata, anzi sono stati proprio loro quelli che hanno dato un grande impulso. questo. Gli scrivi prima non esistevano, cominciano a esistere con Nemia, Esdra, Zorobabele, eh, Joshua Cohen, no? il grande Joshua Cohen. E allora adesso la laccata. E qui, qui, qui ci va di traverso il Vangelo. Ci va di traverso il Vangelo perché dice «Tutte le cose che dicono a voi di fare... Le fa, fatele e osservatele. Osevenishman usa, vabbè, qui è in greco, lo stesso la stessa tipologia che eh, viene usata, viene usata da, da, dal redattore del, dell'Esodo per dire quello che eh, gli Ebrei dissero quando c'è stato il dono della legge. Tutto ciò che hai detto quindi un solo scritto, anche la Torah Be'alpe, la Torah Orale, ciò che tu hai detto, faremo e ascolteremo. Quindi c'è stessa cosa. Quindi dice, sono ebrei, sono a Meares, sono i suoi discepoli, i suoi discepoli, dice, quello che loro dicono di fare, fatelo e ascoltatelo e mettetelo in pratica, fatelo e osservatelo. Ma non fate secondo le loro opere. Qua ci fermiamo. Perché poi dice, dicono... E non fanno e poi dopo c'è il discorso di che legano i pesi e quello lo vedremo la prossima volta perché è un discorso molto lungo e non voglio fare un video molto lungo perché qui abbiamo un lacca. Gesù dice che avrebbe mandato i suoi scribi i suoi profeti i suoi maestri lo dice L abbiamo visto in un altro in un altro passo e qua dice che i discepoli suoi e gli ameares devono osservare e fare, anzi prima fare e poi osservare, seguendo l'ordine biblico, quello che loro insegnano, ma non vivere, non vivere secondo ehm, il loro modo di agire. È un discorso genera, gener, molto, diciamo, in eh, un luogo comune generico? Mm, no, è lo stile dei profeti. I profeti quando parlavano, parlavano così. Gesù è il profeta in assoluto, perché essendo Dio che parla, più, più profeta di Dio che parla, chi c'è? Era quello di estremizzare una verità per coglierla, ma non sta dicendo che sono tutti così. Nicodemo non era così, Gamaliele non era così. Cioè, lo troviamo no, nel Nuovo Testamento, che tanti farisei non erano così. Secondo il Pirkeavot, Il maestro insegna, e gli scribi sono maestri, i farisei sono maestri, insegna al suo discepolo non solo con la parola, non solo nella scuola, non solo con la Mishnah, non solo con le alakote e tutto, no, no, insegna anche con il proprio modo di vivere. Tant'è che ci sono nei termini degli episodi molto buffi di discepoli che seguono il loro maestro perfino nelle latrine. E, e il maestro sarà, ma scusa un attimo, io un po' di adesso non, usa, non usano il termine privacy o privacy eh, però più o meno si dice beh un po' di intimità non me la lasci neanche in bagno e il discepolo dice no ma io devo, sto studiando devo imparare come ti comporti con la latrina voi direte a cosa c'entra? c'entra perché di shabbat determinate cose non si potevano fare non si potevano eh, strappare delle cose per usarle per la pulizia non si potevano e poi anche con in che modo ti pulisci perché non me lo devi solo spiegare a voce, non me lo devi solo far vedere nella Torah, non me lo devi far vedere solo eh, appunto nello studio ripetitivo delle leggi che ci tramandiamo da padre in figlio, no, me lo, me lo devi far vedere. Allora Gesù dice, sono dei maestri a metà, però fate quello che vi dicono. Domanda, ma noi facciamo quello che ci dicono? Perché più avanti vedremo, riprendendo questo video, che loro pagavano anche la decima delle cose più, più stupide. Però a forza di, di dedurre leggi su, su leggi, dedurre leggi vere, ma le deducevano. A volte perdevano il vero obiettivo della, della legge, sia orale che scritta, che partiva dal, dall'Arsinai, da Monte Sinai. E allora Gesù dice: dovete fare quelle senza omettere quelle altre, perché se omettete quelle più importanti, quelli d'eroica, no? e non di Rabbanan, cioè di Torah e non di, dei rabbini, voi pervertite il diritto. Ma non gli contesta le leggi rabbini, non gliele contesta, anche perché Gesù ha le proprie. Gesù ha le proprie alacotti. Stiamo facendo il corso per vedere quali sono le alacotti di Gesù, mi sembra che qualcuno l'abbiamo già trovata in queste, in queste conversazioni. Quindi ehm, non c'è una condanna a priori, anzi tutt'altro. Lo vedremo dopo in che modo e in che termini lui li condanna come categoria, quindi estremizzando un concetto ma non generalizzando, se no non avrebbe detto, e qua ci dobbiamo comunque, eh, dobbiamo finire, dobbiamo concludere la nostra derasciata. lui dice quello che loro dicono sta dividendo no? la didascalia, quello che dicono voi fatelo e osservatelo, ma l'altra parte della loro docenza quella della pratica, non lo dovete fare, perché poi c'è una serie di ehm, rilievi precisi che Gesù fa come maestro di Israele ad altri maestri di Israele. Ed è innegabile questo, perché storicamente è proprio come dice lui, come dice il maestro. Bene, eh, credo che sia sufficiente questa analisi per questi versetti. La prossima volta andremo avanti e cominceremo a vedere nei dettagli cosa Gesù condanna della docenza esperienziale dei rabbini e ciò che invece dice di seguire. Ma ricordiamoci che questo comando di Gesù è completamente, completamente disatteso dai suoi discepoli di oggi. Noi non facciamo e non osserviamo ciò che hanno detto gli scrivi. E